Nella storia della geometria greca, i teoremi di Euclide occupano un posto di rilievo. Prima della scoperta delle geometrie non Euclidee, quella Euclidea era vista come la sola geometria possibile. Scritti intorno al 300 a.C., gli elementi di Euclide rappresentano una delle più importanti opere matematiche e sicuramente la più importante giuntaci dalla cultura greca. Composta da 13 libri, venne considerata come una sorta di enciclopedia matematica al centro sia della cultura occidentale che araba. All'interno degli elementi ritroviamo i due teoremi a cui è stato attribuito il nome del più importante matematico della storia antica, ma nell'opera questi vengono quasi messi in secondo piano. Il primo teorema appare infatti nel corso di quella che è la prima dimostrazione a noi pervenuta del Teorema di Pitagora. Per dimostrarlo, infatti, Euclide sfrutta il fatto che in ogni triangolo rettangolo il quadrato costruito su un cateto è equivalente al rettangolo avente per dimensioni l'ipotenusa e la proiezione del cateto stesso sull'ipotenusa. Il secondo teorema di Euclide, invece, è presentato come corollario della proposizione 8 del libro VI. Tale proposizione afferma che se in un triangolo rettangolo si conduce la perpendicolare dell'angolo retto sulla base, la stessa perpendicolare divide il triangolo in due triangoli simili a tutto quanto il triangolo è tra loro. Da qui segue che, se in un triangolo rettangolo si conduce la perpendicolare dell'angolo retto sulla base, la retta così condotta è media proporzionale fra le parti nella quale essa divide la base. Questo non è altro che il secondo teorema di Euclide. In seguito si capì l'importanza dei due enunciati che vennero denominati primo e secondo teorema di Euclide. In questo video ci occuperemo in particolare del primo teorema. Questo può essere enunciato in due modi diversi, a seconda della proprietà che si vuole sottolineare, l'equistensione tra figure o la relazione tra segmenti. Vediamo la prima. Il teorema ci dice che, in un triangolo rettangolo, il quadrato costruito su uno dei due cateti è equivalente ad un rettangolo che ha per dimensioni l'ipotenusa e la proiezione del cateto stesso sull'ipotenusa. Proviamo a dimostrarlo. Consideriamo il triangolo rettangolo ABC e costruiamo sul cateto AC il quadrato ACDE. Consideriamo il segmento AH che non è altro che la proiezione del cateto AC sull'ipotenusa AB e costruiamo il rettangolo AFGH avente il lato AF congruente ad AB. Prendiamo in considerazione la retta contenente il lato AF e prolunghiamo il lato ED del quadrato in modo tale da individuare il punto di intersezione I con la retta. Consideriamo ora i triangoli ABC e AIE. Tali triangoli avranno AC congruente ad AE per costruzione, gli angoli ACB e a e I congruenti perché retti. Gli angoli alfa e beta congruenti perché entrambi complementari dell'angolo CAI. Allora, per il secondo criterio di congruenza dei triangoli, i triangoli ABC e AIE sono congruenti. Quindi abbiamo che AB è congruente ad AI. Prendiamo dunque in considerazione il quadrato ACDE. E il parallelogramma ACGI e dimostriamo che sono equivalenti. Essi, infatti, hanno la stessa base AC e la stessa altezza CT, Sono dunque equivalenti. Prendiamo ora il parallelogramma ACGI e il rettangolo AFGH e assumiamo che AI e AF siano le rispettive basi. Avremo che AI è congruente ad AF in quanto entrambi congruenti ad AB, il primo per la dimostrazione precedente e il secondo per costruzione. Notiamo poi che l'altezza del parallelogramma coincide con quella del rettangolo, in quanto AI e AF appartengono alla stessa retta, così come CJ e GH. Quindi abbiamo che il rettangolo e il parallelogramma hanno la stessa area ma abbiamo detto che il parallelogramma era equivalente al quadrato ACDE, dunque ACDE è equivalente al rettangolo FGHA. Vediamo ora l'enunciato con la proporzione. In ogni triangolo rettangolo, un cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa e la proiezione del cateto stesso sull'ipotenusa. Prendendo infatti il triangolo ABC, e il triangolo AHC vediamo che si hanno gli angoli ACB e AHC congruenti perché retti l'angolo gamma in comune gli angoli ABC e HCA congruenti perché complementari dell'angolo gamma allora sono simili per il primo criterio di similitudine dei triangoli quindi avremo che AB sta da C come AC sta ad H, ossia AC è medio proporzionale rispetto ad AB e ad H. Lo stesso ragionamento possiamo farlo considerando l'altro cateto e quindi triangoli ABC e HBC. Abbiamo così dimostrato il primo teorema di Euclide.